How's it going bros? My name is PewDiePie! Oggi siamo in questo nuovo video uh, su Paladins! <mess> Così, <mess> bella a tutti ragazzi, io sono Favige. io uso Cassie perché è una brava ragazza, come vedete ha delle proprietà che... Delle abilità, secondo me, veramente molto elevate. Dai, ma Glioko non sceglie nulla. Ecco, ecco. e ci ha buttato fuori. Uffa! C'è cioè un movimento di porte qua, che... A me lagga, comunque, molto bene. Eh, ma perché ah. loro con le storie della partner non, non ti compri un pc nuovo? Perché sono povero. Scherzavo! <ride> sono ricchissimo! <ride> Lasciate 20.000, mi piace! <ride> Oppure, già, tre, no, mi Guardalo, Fio. Eeeh voleva. Eh... <ride> mi dispiace. No! no! No! No! No! Eh, vabbè. E ma io mi faccio rara appena mi avvicino. Eh, sei un è cancro. Eh, così... Ah! Bene, ragazzi. Oh, ma, ma non muore questo. No che non muore, è vero, è un hacker. Windows, Windows 95 ha avviato Counter-Strike. Va bene, ma no, fai pure. Ci ho voluto, ho voluto. 63 di vita. È stato bello, raga. Eh. Mm -hmm. I merendini in quantità? Maionese, ketchup, ma la ma vita fa mangiare. Vostra mamma è troia. Abbastanza. Eh, avete visto? Hai insultato la signora Roberta, ma come ti permetti? Abbiamo vinto! Molto bene! Avevo perso. Va bene, fai finta di aver vinto. Ho trovato. Oddio ragazzi, oggi ho dato il tronco, ah, il tronco, okay. ragazzi il tronco Il tronco, Oddio, leggendaria, il tronco da Facciamo il live con la ragazza di, di Kevin, attenzione ragazzi Oddio, veramente, ma c'è una ragazza Oh, joinate Joiniamo Hai insultato la signora Chinesa? Come si E sì. sì. Oggi vi spiego come si fa la cacca, e ha Andate in bagno! Sì, tanto lo so i 20 zes. Si vede che non sai cacare. Due cannoni inoni. È un gioco che più ci giochi. Più ci giochi. Prenderei questa tastiera sul groppone. Ta ta ta ta ta <ride> Ragazzi, che partita bellissima! 0-7. Così si gioca. 5-4-3-2-1-Ghero-Yomimu. <ride> Terembisi abusi boh paribaburi Chakabarabi Madonna ragazzi Madonna ragazzi, Madonna, ragazzi. Ma, ma, ma vedi questo, vedi questo Oh no città gente! Oh no vedi, vedi abbiamo perso Peccato Come abbiamo perso? Abbiamo vinto Devi finire qua a leggere papà che io sto registrando cioè, Ti metti sul mio letto a leggere Vedete sto facendo 14 uccisioni E 3 morti al contrario, per chi vuole saperlo, vendo, vendo una maglietta di Kevin. Ah, in realtà non è vero perché l'ha regalata la sua ragazza e non a me. Eeeh, volevi la maglietta di Neta? Scusate, dovete parlare un po'. cioè, alla fine del video, non parlate più. Ah, sì, ah, sì. ah, ah, oh, uh, oddio, oddio, eh, abbiamo vinto molto bene, ragazzi. Benissimo raga, abbiamo vinto! Bene, ragazzi, il video finisce qua, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate tanti mi piace, commenti, iscrizioni e ci vediamo al prossimo video. Yeah! I'm like oh god! Oh Possiamo parlare you intanto di come vuoi fare i, i soldi facili. Eh, allora ma si sì, ma si sì, ma si sì, ma tanto sono tutti stupidi sono tutti stupidi Devi essere eh, sì lo so tutti stupidi tutti iscritti infatti non ma infatti sono i miei iscritti sono tutti stupidi mi... Cioè con questo video mi farò i miei ma si sì, dai fatti tanto ti fai poi mi dai un po' di soldi Ah eh, ah ah ops non avevo fermato la registrazione ah, oddio, oddio ne scherzavo ne ragazzi addio addio, addio.